Credevo fosse colpa mia. E credevo fosse colpa mia. Ya. Yeah. Mio padre se n'è andato quando avevo 5 anni. E credevo fosse colpa mia. Credevo fosse colpa mia. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ok. Ya. Yeah. Mio padre se n'è andato quando avevo 5 anni. E non è più stato lo stesso dopo. E non l'ho mai detto a nessuno proprio Ci penso troppo spesso e dormo troppo poco Ancora oggi mi spaventano i servizi sociali Orecchie dritte come cazzo di cagli Abbasso le mani di fronte all'ingiustizia Che ho attorno, sperando che un giorno no, no, no, no, no, yeah Se giochi a perdere la gente Alla fine qui vinci sempre Alla fine qui vinci sempre Giochi a perdere la gente Alla fine qui vinci sempre Ma non è questo che ti fa imparare. Se n'è andato quando avevo cinque anni, ha lasciato una vita di sbaglio yeah, che poi se esageri nessuno ti aiuta, starmi accanto è difficile, si fa paura, yeah, guardami dentro trovi il buio che non c'è ristato, non le amicizie mai coltivate, non ho mai perso la verginità, yeah, yeah, in questa cazzo di città, ovunque vado sono sempre me stesso. Sono sempre me stesso sì. Ovunque vado sono sempre me stesso già. Ovunque vado sono sempre me stesso sì. Ho sfruttato mia madre Sì quando avevo 8 anni Ha chiamato i servizi sociali I frati salesiani Mio padre se n'è andato Quando avevo 5 anni